Dunque lei durante questo incontro comunque ci ha tenuto a ribadire che la normativa legislativa è comunque insufficiente, soprattutto sul, sul tema ambiente e che c'è bisogno di una riforma sostanziale della giustizia da questo punto di vista. La materia ambientale deve essere tutta riformata a livello normativo perché in questo momento riusciamo a perseguire le violazioni formali e scarsamente quelle sostanziali.